il primo testo che ho scelto eh, sono I promessi sposi scritti da Alessandro Manzoni. Iniziamo subito con una brevissima introduzione. I cardini principali che dobbiamo ricordare sono tre. Innanzitutto è un romanzo storico, Romanzo storico eh, si intende, in quel periodo era molto diciamo, eh, famoso in quanto era stato scritto da Walter Scott e Ivano, però Manzoni oltre ad eh, utilizzare personaggi realmente esistiti come il cardinale Federico Borromeo, la monaca di Monza l'innominato, utilizza anche eh, ovviamente eh, dei momenti storici realmente accaduti come la peste, la calata dell'anzichenecchi, ma qual è la vera chiave innovativa? Di Manzoni, egli riesce ad uh, applicare questi momenti storici alla reale vita dei personaggi, quindi riesce a intrecciare i personaggi da lì creati. Alla realtà, al romanzo storico, ecco dove sta la chiave innovativa. Non soltanto si limita a riprendere dei momenti e a descriverli. Troviamo il realismo, ma il realismo non lo troviamo soltanto nelle vicende, ma anche nei comportamenti dei personaggi. Infatti, egli studia accuratamente ogni personaggio, sia a livello comportamentale eh, che a livello descrittivo, ce ne descrive sia i tratti, anche psicologici, ed infine eh, utilizza anche dei registri particolari cuciti addosso ad ogni personaggio eh, che entra in scena Pre, per esempio la Zecca Garbulli parlerà in una maniera un po' eh, utilizzando dei termini anche in latino cosa che Renzo ovviamente essendo un operaio tessile non eh, utilizzerà ed ecco che pian piano entriamo nello spirito della lettura di Promessi Sposi secondo punto la stesura inizialmente Promessi Sposi vennero scritti e pubblicati fra il 1821 e il 1823 eh, però presentavano troppe parole lombarde, francesi, eh, di stile letterario e quindi non erano adatti eh, a un pubblico anche non proprio colto e istruito. Allora Manzoni decide di eh, operare una eh, riscrittura, una correzione del suo manoscritto utilizzando appunto un dizionario eh, che eh, traducesse un po' queste parole in fiorentino. È nell'edizione ventisettana appunto che prende il nome dall'anno di pubblicazione dove anche il romanzo eh, cambierà titolo perché inizialmente nella prima stesura prende il nome dei personaggi fermo e lucia già nell'edizione 27 verrà, eh, prenderà il nome di promessi sposi ma la vera e propria edizione che noi tutt'oggi leggiamo è quella del 42 una piccola curiosità nel 1939 Manzoni già aveva finito di correggere per la terza volta il suo manoscritto, eh, per la seconda volta il suo manoscritto, ma chiede all'istitutrice fiorentina che si occupava appunto dell'istruzione della figlia Emilia Luti di aiutarlo in un'ulteriore correzione. Eh, L'espressione risciacquare i panni in arno è un'espressione che Manzoni stesso utilizza in una lettera che scrive appunto all'istitutrice per eh, fornirle una copia del libro e ringraziarla. Vi leggo subito che cosa scrive madame gialli a luti gradisca questi cenci da lei risciacquati in arno E così una piccola curiosità sull'origine di questa definizione terza caratteristica è che i promessi sposi vengono definiti un romanzo anche degli opposti in quanto abbiamo bene e male oppressi oppressori eh, ad esempio eh, i poveri oppressi saranno i nostri protagonisti Renzo e Lucia oppressori do Rodrigo anche se eh, i nostri protagonisti verranno aiutati da, alcuni, da alcune figure che ehm, vi spiegherò pian piano durante il corso eh, dei, dei riassunti in quanto oltre a farvi un riassunto generale vi farò anche un riassunto per capitoli cos'altro? Ovviamente i, le vicende esistenziali della vita dei nostri personaggi non dipendono eh, dai nostri personaggi in quanto non sono loro a scegliere di mh, far bene o far male ma le circostanze gli impongono quella determinata sventura. Manzoni però a differenza poi di alcuni autori che lo seguiranno come Verga che nei malavoglia eh, fa vincere completamente il pessimismo da una chiave di lettura diversa diceva bene tipo può accadere la sventura, però se tu hai fede, riuscirai a superare questa situazione. Infatti i Promessi Sposi vengono definiti anche il romanzo della provvidenza. Provvidenza intesa come eh, grazie in Dio, grazia, fede in Dio, fede nella grazia, che Dio ti può concedere perché eh, tu eh, gli chiedi la sua intercessione. Con questo concludiamo l'introduzione dei Promessi Sposi e iniziamo subito con la sintesi del romanzo scherzavo, perché ho dimenticato un'ultima cosa. Manzoni si avvale di un falso letterario, cioè eh, inizialmente eh, scrive di aver trovato questo manoscritto che narra le vicende di questi sfortunati amanti e eh, di volerlo trascrivere in quanto eh, possiamo tutti conoscerlo. In realtà poi però dice probabilmente non a chi potrebbe interessare. No, va non lo scrivo, ma si corregge subito. In effetti la vicenda merita, eh, verificherò se è vera e poi in caso lo inizierò a scrivere. E così poi iniziano i promessi sposi. Quindi, amore, possiamo iniziare con la nostra sintesi.